Allora, nella giornata di oggi completiamo due eh, argomenti che ci sono rimasti in sospeso per quanto riguarda l'interfacciamento con i database, ehm, che quindi sono alla fine diciamo, con delle slide sul capitolo sui database stessi. Ehm, mercoledì poi faremo invece una lezione su, su JavaFX dove cerchiamo di vedere come si costruiscono tabelle e grafici, quindi siamo stufi solamente di campi di testo. Eh, e con questo diciamo, così si chiude la, la, la, la prima parte del corso, chiudiamo l'argomento della ricorsione e dopo le vacanze di Pasqua invece attacchiamo poi con i grafi e gli algoritmi sui grafi. Mm? Eh, per lavorare su, sull'argomento di oggi io vi proporrei, vi ho messo durante l'intervallo eh, sul gruppo Telegram il link a questo a questo dataset che abbiamo caricato su, su Github quindi se non l'avete ancora fatto se avete voglia di eh, scaricarvi questo file yelp.sql che è abbastanza grande e importarvelo no? nel vostro database così poi ci facciamo eh, l'esercizio sopra mm? se non riuscite fa lo stesso lo fate poi con calma eh, seguite ciò che facciamo insieme mm? Eh, l'obiettivo di oggi è quello di eh, aiutarci un pochino a gestire database che siano un pochino più grandi o un pochino più complicati di quelli con cui abbiamo lavorato finora, eh? partiamo prima dal più complicati poi vediamo, veniamo al più grandi, allora questo database qui, eh, Yelp, no? questo dataset, eh, sono dei dati estratti, non so se conoscete il sito Yelp, un sito di revisione essenzialmente, no? in cui tu vai che ne so, al ristorante o da qualche parte, poi alla fine dai, dai la tua votazione eh, di quanto ti è piaciuto eh, il locale su cui sei andato. No? E quindi la struttura di queste tabelle l'abbiamo riassunta qua in questo diagramma delle, delle tabelle in cui c'è una tabella Businesses che eh, raccoglie eh, i vari, diciamo, ristoranti o le varie diciamo, di attività commerciali, una tabella Users che contiene gli utenti registrati nel sistema, una tabella reviews in cui sono memorizzate le revisioni che gli utenti fanno ai, ai diversi business, ai diversi um, attività commerciali, ok? E quindi la prima domanda che ci poniamo è, visto che queste sono comunque tre elementi diversi, con tanti attributi ciascuno di tipo diverso, vedete che alcuni sono numeri, alcuni sono char, alcuni sono int e poi ci sono delle relazioni tra queste classi, la domanda che ci facciamo è qual è un modo furbo di creare le classi java che rappresentino questi oggetti in modo che sia poi comodo lavorarci diciamo così all'interno del nostro programma all'interno del nostro model. Okay? Noi l'abbiamo già fatto questo lavoro nel senso che per, per i diciamo, database con cui abbiamo lavorato abbiamo creato delle classi java che in qualche modo cercassero di eh, rispecchiare il contenuto del, del database stesso, hm? delle tabelle del database. Questo Esercizio un pochino più complicato perché se voi lo eh, provate a modellare con un modello entità relazioni, avete due entità che sono il business e lo user, mentre Reviews è un po' a cavallo tra essere una relazione e essere un'entità vera e propria, anzi tendesse più una relazione tra utenti, eh, utente rivede eh, business, no? quindi la modelleremo più come una relazione che però ha tanti attributi, no? quindi la relazione con attributi è una cosa che... Eh, ci, ci può stare no? quando fate i modelli R, poi ovviamente a livello ehm, ehm, logico eh, va, va mappata su una tabella separata, no? eh, come tutte le relazioni molte a molti, eh, deve essere mappata con una, reazione, con una tabella separata. E, e qui cerchiamo un po' di darci delle regole, vedere se possiamo darci delle regole no? in generale per, per chiederci qua, cosa devo fare, eh, una classe, cioè scusate, due classi, tre classi, una per ogni tabella. Le relazioni come le memorizzo. Eh, io avrò poi un campo qui che è Business ID, che è messo qua. Business ID che cos'è? È la chiave esterna che mi crea la relazione tra le review e il business. No? E user ID è anche la chiave esterna che mi punta alla tabella users. Questi qui sono dei varchar, sono delle stringhe. Ovviamente il tipo di dato tipo di colonna, a livello di database, business ID, che viene usato come chiave esterna, dovrà essere uguale al tipo di colonna che, che viene usato come chiave primaria per la tabella di destinazione. Mm, queste sono cose che fanno parte normalmente del, del progetto della base dati. Però poi in Java io questa chiave esterna come la rappresento? Non c'è un concetto di chiave no? in, in, nelle collection Java. Allora, eh, il primo ragionamento che cerchiamo di fare è proprio di questo tipo, no? Darci delle linee guida per creare queste classi Java, oggetti semplici Java, che rappresentino nel modo più comodo possibile, e anche più fedele possibile, le informazioni. Qui c'è scritto memorizzate in un database. Io aggiungerei una, una postilla, direi rappresentare le informazioni che ci interessano, tra quelle memorizzate in un database. Eh, ho aggiunto che ci interessano perché, eh, vedete che qua ci sono tanti attributi, allora, se uno vuole fare un lavoro completo, li considera tutti, ma magari per un determinato compito, per un determinato esercizio, per un determinato eh, problema da risolvere, non ci interessano proprio tutti gli attributi, o tutte le relazioni, o tutte le classi. Ok? Quindi eh, è possibile che noi decidiamo, scegliamo, di rappresentare solamente un sottoinsieme dei dati che ci sono nel database, soprattutto se dobbiamo analizzare i dati, usarli, interrogarli possiamo interrogare solamente il pezzo che ci serve è chiaro che se dovessimo inserire dei nuovi dati, eh beh, allora i campi ci servono tutti perché quando inserisco una nuova riga devo dare valori a tutte le colonne a meno che alcune di queste colonne accettino dei null come, come valori possibili mm? ehm, quindi quali sono le regole che in parte sono di buon senso in parte sono, le abbiamo già viste ma proviamo, le abbiamo già applicate in qualche modo, ma proviamo a vederle eh, in, in, diciamo, in modo sistematico. Eh, la, la regola è eh, per ogni tabella del database crea, creiamo una classe Java nel nostro modello. Okay? Tranne per il momento le tabelle che vengono usate per memorizzare le relazioni MN di cui ci occupiamo tra un attimo. Okay? Quindi cerchiamo di ricostruire dal database, perché a volte abbiamo il database non abbiamo il modello entità relazioni che distingue tra l'entità e le relazioni, ma dal database cerchiamo di fare un minimo di reverse engineering capire quali sono le tabelle del database che rappresentano effettivamente delle entity vedete che qua c'è scritto main database entity non per each table per ogni tabella, ma per ogni entità, sulle relazioni ci pensiamo, ci pensiamo dopo allora magari per farlo eh, direttamente sul progetto possiamo crearci un nuovo progetto qui eh, che chiamiamo Yelp ad esempio allora IP. lo chiamiamo Yelp Yelp, sì, così, per ricordarci che giochiamo con quel database, ok? Tu fai bravo, eccolo qua. E quindi noi ci creiamo una package modello in cui andiamo a creare appunto il modello delle classi che useremo per rappresentare questi dati. Allora la prima regola mi dice crea una classe Java per ogni entità del database. Nel nostro database le entità sono due, abbiamo detto il business e lo user. Il suggerimento della regola 2 dice eh, il nome dell'oggetto dovrebbe essere espresso in forma singolare no? eh, quindi mentre nel database la tabella si chiama businesses il suggerimento è in java chiamalo classe business non classe businesses perché poi alla fine gli oggetti di quella classe saranno un business ciascuno se io ho una classe che si chiama businesses al plurale mi immagino che quella classe contenga un elenco invece no, ne contiene gli oggetti di quella classe contengono uno solo di questi elementi no? eh, c'è un po' di Dissonanza chiaramente tra la rappresentazione dell'informazione in un database in cui Businesses è una tabella che contiene i Businesses e invece la classe Java che rappresenta i singoli Businesses e quindi no, è, più facile, è più facile poi, cioè meno, induce meno in errore poi quando programmeremo no, usare il nome singolare. Quindi in qualche modo io eh, seguendo questo suggerimento creo due classi, la prima che si chiama business, e la seconda che si chiama user. Cerco di rimanere sul stesso nome della tabella, della database, per non complicarmi la vita. Poi l'altra regola mi dice... Eh, il, la, il Bing, la classe Java, qui ci parla di Java Bing per indicare Java, eh, classi semplici con proprietà e metodi setter e di getter, eh, devono, dovevano avere una proprietà privata per ogni colonna nella tabella e di nuovo questo per ogni, io lo noto con la postilla per ogni colonna che ci interessi di questa tabella, eh, con i nomi corrispondenti, chiaramente modificando i nomi secondo le convenzioni, diciamo, camel case eh, di Java. No? Quindi se hai una tabella in cui nome si chiama numero dati, scritto così ad esempio come nome della colonna, noi lo scriveremo in Java con la sintassi solita di Java. No? Eh, ricordiamoci che i nomi delle colonne in SQL sono, e anche i nomi delle tabelle, sono casing sensitive, quindi maiuscole e minuscole si possono mescolare a piacere. In Java ovviamente no e quindi ci dobbiamo dare una regola che non è preservare il case che abbiamo in SQL ma usare un case che sia sensato in Java la proprietà, eh, le proprietà private, no? gli attributi che aggiungiamo a queste classi, anche lì cerchiamo di eh, assegnare il tipo di dati più simile possibile rispetto al tipo di dati che abbiamo nella tabella, chiaramente, e per il momento ignoriamo le colonne che servono solamente come eh, elementi referenziali, quindi chiavi esterne. Mm? Eh, finiamo di leggere queste regole, quella classe dovrà avere un costruttore principale, una, una, un metodo costruttore che accetti tutti i campi, quindi ci permette di creare la presentazione di un'intera riga, perché ricordiamoci che poi quando leggiamo dal database leggiamo una riga per volta. E quindi dobbiamo diciamo così, minimizzarci lo sforzo di convertire una riga in un oggetto. E questo lo facciamo col costruttore. Di nuovo lasciando da parte le chiavi esterne, quindi i campi delle chiavi esterne possono non esserci, abbiamo tutti i getter e setter e, dettaglio non banale, eh, definiamo ovviamente per questo oggetto le proprietà equals e hashcode, facendo attenzione che l'equals e l'hashcode eh, usino esattamente gli stessi campi che compongono la chiave primaria nella tabella del database. Questo è importante perché noi dobbiamo avere una nozione di uguaglianza o di differenza vista da java che sia uguale alla nozione di uguaglianza vista dal database allora il database considera l'uguaglianza come andando, andiamo a vedere i valori unici della chiave primaria chiave primaria che può essere fatta di una colonna o di un insieme di più colonne, noi sappiamo ecco la stessa cosa dobbiamo fare in java creiamo, diciamo, definiamo l'identità dell'oggetto definendo il metodo equals usando esattamente quell'attributo o quegli attributi che compongono la chiave primaria nella tabella nel nostro caso Facile perché abbiamo una chiave primaria business ID da una parte e una chiave primaria user ID dall'altra. Ok? Quindi, se applichiamo queste regole, possiamo riempire, no, la, popolare le, le proprietà della classe business e della classe users. Proviamo a farlo sulla classe business, ad esempio, ma anche perché poi nel seguito dell'esercizio non mi serve, non userò la users. Allora, cosa mi dice? Fai tutte le proprietà private corrispondenti agli attributi della tabella. Allora, Varchar chiaramente è una stringa, business id è il nome che però eh, diciamo così, tradurrò con la I maiuscola e togliendo questo underscore perché non sta bene in Java e quindi lo chiamerò private string business id, punto e virgola. E la stessa cosa lo faccio con gli altri, ho full address quindi sarà private string full address punto e virgola, uh, active, private, string, qui ovviamente in Java non dobbiamo specificare la lunghezza del campo di testo come invece fa il database col varchar, uh, categories, private, string, categories, oh sta cosa qua la stiamo facendo, se notate non abbiamo ancora guardato la tabella, i dati che ci sono dentro, è solo un matching strutturale. Poi magari quando andiamo a vedere i dati della tabella ci viene in mente o ci viene voglia di eh, modificare qualcosa. City. Siti, siti. Private. Eh, dunque, view count, quindi è int. Numero di revisioni che ha ricevuto. Poi, allora qua int eh, oppure integer, dipende un po' da noi, è abbastanza indifferente la scelta, se vogliamo lavorare con l'oggetto o lavorare con il dato primitivo, tanto sappiamo che si passa facilmente dall'uno all'altro. Eh, e, e così via, business name, private string, business name, io in realtà questo business name lo chiamerei anche solo name, perché sono dentro la tabella business. Però, diciamo, in prima battuta, per quello dicevo, prima facciamo un matching strutturale e poi magari ci ragioniamo se vogliamo semplificarlo. Ma. Uh, neighborhoods, private, string, neighborhoods, string, e poi abbiamo latitudine e longitudine questi sono dei double quindi li posso rappresentare double long, eh, prima c'è l'altitude sì. e poi abbiamo uno state che è una stringhetta e il numero di stelle che è un double quindi private string ho già dimenticato come si chiamava state private double stars questo è un mapping se vogliamo brutale, stupido poi vedremo ad esempio latitudine e longitudine sono due valori che vanno di pari passo adesso non mi ricordo se vi abbiamo già dato qualche esercizio in cui si usava una libreria per gestire le coordinate c'era una libreria simple lat long che useremo spesso quando trattiamo di coordinate geografiche che, che, met, che tiene insieme la longitudine e la latitudine e ti permette di fare dei calcoli di distanza di cose simili, quindi in quel caso se sappiamo che questi due dati in realtà fanno parte di un oggetto più, più complesso anziché mettere latitudine e longitudine separate ci metto l'oggetto che rappresenta le coordinate no? e, e così via questo dipende chiaramente dal, dalle altre librerie che utilizzo poi il grosso del lavoro l'abbiamo finito si tratta di creare i metodi di questa classe il costruttore getter, setter equals e hashcode quindi questo ce lo fa per fortuna eclipse eh, abbiamo un costruttore parecchio pesante in cui vogliamo mettere tutti i campi vedete, ipotizzando di leggere una riga dal database tutti i campi di quella riga lì mi servono per creare il nuovo oggetto e quindi faccio generare questo costruttore, sarà un piacere chiamarlo questo costruttore con tutti questi parametri. Poi abbiamo i vari getter setter, dove siamo qua sotto, e li possiamo... Generare il getter setter per tutti i campi, questo tutto sommato è un oggetto che non ha logica, no? serve solamente per contenere dei dati, quindi non abbiamo motivo di impedire i setter o rendere alcuni campi solamente ridonli o altro. E quindi li facciamo generare questi 24 metodi e poi, come ultima cosa, facciamo generare equals e hashcode eccolo qua, hash code and equals, questa volta usando esattamente il campo che rappresenta la chiave primaria, che è il business ID. Solo questo, ok? Gli altri campi non devono intervenire nel calcolo della, del, del codice di hash o dell'uguaglianza. Perché business ID? Perché nel database business ID è una chiave primaria. Lo vedo chiaramente... In ID mi fa vedere che Business ID ha la chiavetta qua a fianco, quindi è l'unico campo che contribuisce alla chiave primaria. E quindi mi faccio generare sì, al fondo questo metodo e lui sa cosa fare, visto che business ID a sua volta è eh, General Equals Slash Code. Eh, business id che così era una stringa e quindi vabbè lui ci applica l'equals delle stringhe e l'hashcode delle stringhe dopo aver fatto tutti i suoi cari e amati controlli no? eh, che l'oggetto esista, non sia nulla eccetera, e sia della classe giusta e questo è il lavoro che facciamo no? quando eh, vogliamo mappare una tabella di un database in una classe java Semplice ma noioso, no? La stessa cosa potremmo fare paro paro con la classe users, ma eh, diciamo così, evitiamocelo. Ovviamente, adesso non, non abbiamo ancora deciso che esercizio fare, quindi, tutto sommato, con quell'altro non mi serve. Abbiamo potuto selezionare un, un sottoinsieme di campi. Per quanto riguarda invece le relazioni, e questo è un problema un pochino più complicato perché non c'è un mapping così semplice 1 a uno, uno. Eh, si tratta a seconda del tipo di relazione di aggiungere degli attributi in più chiaramente a questi oggetti Java che tengono traccia di quale oggetto è in relazione con quale altro. Ricordandoci che il concetto di relazione è diverso perché nel mondo SQL una relazione, due elementi sono in relazione se i valori sono uguali, ok? Quindi quando io ho qua una revisione di, una, di un business e voglio sapere qual è il business di cui, a cui questa revisione è relativa, cioè se è il bar sotto casa, per saperlo devo andare a cercare nella tabella business quella il cui campo business ID che è una stringa coincide col valore business ID di questo campo che è indicato come chiave esterna. Adesso questa parola cercare nella tabella business ovviamente è una metafora perché ovviamente se io definisco un campo chiave esterna il database farà di tutto per crearsi dei link interni. Ma il modello mentale che abbiamo, quando scriviamo anche la query, diciamo where reviews.business ID uguale business.business ID, cioè è proprio un'operazione di uguaglianza tra valori che poi viene gestita intelligentemente dal database, agganciandosi direttamente al record giusto che gli serve. Ecco, in Java noi non, non abbiamo questo. L'uguaglianza tra valori è un'operazione dispendiosa. Ah sì. Il business ID, oh, lo posso fare. Però poi quando voglio sapere, che so, stampare il nome di questo business ID anziché il suo id e devo andarmi a cercare nell'array list con tutti i business quale ha quell'id, è una ricerca lineare, sequenziale in una lista, no? quindi non è sicuramente il metodo più furbo, se noi lo facessimo in java, lo pensassimo in java avremmo semplicemente nell'oggetto review un riferimento, a, non al valore stringa, all'oggetto business, Scriveremo business come nome di oggetto e lì a, a quindi possiamo passare direttamente dalla review al business. Ci creiamo delle, ref, delle reference dei riferimenti in Java. Ok? Quindi le relazioni che ci sono in database vengono tradotti in riferimenti agli oggetti Java. La cosa non è banalissima perché quando io leggo, ad esempio, dal database una review e voglio crearmi l'oggetto Java che contiene al suo interno un riferimento a un oggetto business, eh beh, io posso creare un, oggetto, un riferimento a un oggetto solo se questo oggetto c'è già, esiste già, l'ho già letto prima. Se no, eh, come faccio? Devo lasciarlo nullo, lasciarlo in sospeso, allora lo riempirò dopo. O fare una query separata per costruire quell'oggetto che mi serve in questo momento. Quindi, Idealmente è facile dire eh, una chiave esterna o in generale se un campo che viene usato per una relazione si mappa su un attributo di tipo oggetto all'interno della classe. Popolare questo attributo non è così banale, ci sono varie tattiche. Eh, diciamo così: la tattica zero è prima pensiamo che cosa ci serve. Perché, se noi dovessimo mettere tutte le relazioni che abbiamo, che adesso vedremo diciamo così, quali sono i pattern di programmazione suggeriti per i vari tipi di relazioni, se dovessimo mettere tutte e gestire tutte, sarebbe un carico di programmazione notevole. Quindi prima di fare questa operazione conviene chiederci ma quali effettivamente ci servono nell'esercizio che dobbiamo fare, nel problema che dobbiamo risolvere, e a quel punto lo inseriamo. Aggiungo ancora un commento generale. Nel database passare da una, dalla classe business alla classe reviews o dalla classe reviews alla classe business è indifferente è tutto simmetrico, quando faccio una join, questa join eh, confronta i due campi per valore e quindi è facilmente, è analogo dire dato un business dimmi quali sono tutte le review o dato una review dimmi qual è il business a cui è associata. Uno a molti, no? Questa relazione. Ecco, in Java no. Nel senso che io posso avere nella classe reviews una, un attributo che punta all'oggetto business ma se invece ho l'oggetto business e voglio sapere quali sono tutti i review che, che puntano a lui eh, o mi vado a scandire la lista di tutte le review e fare confronto tra, tra l'attributo oppure dovrei avere nell'oggetto business una lista di riferimenti a tutte le review che puntano a lui quindi è un lavoro asimmetrico è un lavoro aggiuntivo non basta a livello di database definisco la chiave esterna e il database fa il resto del lavoro altrimenti quando siamo in java invece questa manutenzione dei link dei collegamenti ce la dobbiamo fare noi per questo che è meglio andarci cauti e mettere solamente ciò che ci serve allora quali sono le regole chiaramente le regole cambiano a seconda che le eh, relazioni siano con cardinalità 1 o con cardinalità molteplice mm? eh, Relazione con cardinalità 1 allora io parlo di cardinalità 1 non 1N 1M perché mi interessano separatamente i due lati i due versi verso da una parte o verso dall'altra. Quindi, ad esempio, una relazione con cardinalità 1 è la relazione che c'è tra business ID e business. Perché per ogni oggetto review esiste un solo business. Quindi questo lato della relazione O1. Con questa notazione qua questa notazione qua noi non siamo abituati a usarla è quella che ci dà il tool di MySQL eh, ci dice che ha una cardinalità 0,1 e no? due stanghette interrompono la riga per dire può anche non esserci e altrimenti c'è una linea sola invece questa cardinalità qua con, con il piede di gallina rappresenta che in questo, nel verso, da sinistra verso destra invece c'è una cardinalità a molti cioè un singolo elemento può mappare su molti di questi è quello che noi scriveremo, metteremo un 1 qua e un n np qua quindi la cardinalità 1 è ad esempio questo verso qua quindi nella tabella review nella tabella review posso mettere un campo eh, al nome singolare che corrisponda a un oggetto. Qui c'è un esempio messo qua più semplice perché in realtà questa quella su Yelp è, è già una relazione NM. Una, una classe studente è una classe persona e ovviamente di solito uno studente è anche una persona e quindi quando abbiamo l'oggetto che descrive la classe studente possiamo avere una chiave, una chiave esterna rispetto a una classe persona che descrive tutte le proprietà comuni a tutte le persone che invece non sono specificatamente diciamo, relative a un studente quindi lo studente può avere la matricola può avere il corso di laurea eccetera in generale una persona ha invece codice fiscale data di nascita residenza eccetera no? quindi sono due classi separate ma collegate tra di loro allora io posso avere ma no, questi campi, come li tradurrei in, in um, Java? Eh, una traduzione, diciamo così, di becera mi direbbe, guarda, in questa, questa chiave esterna persona è in realtà una stringa perché rappresenta il codice fiscale della persona. Quindi una traduzione pari pari potrebbe essere beh, allora nello studente ci metto la stringa che corrisponde al codice fiscale della persona a cui è collegato. Questo è ciò che fa il database. Noi preferiamo invece lavorare ad oggetti e quindi inserire nella classe studente non la stringa che contiene il codice fiscale che sarebbe il contenuto di questo campo qui bensì il riferimento all'oggetto persona che speriamo qualcuno avrà letto, avrà creato Dell'altra classe, no? corrispondente all'altra tabella. Qui cerchiamo di sollevare, cioè astrarci da relazioni date da uguaglianze tra interi o stringhe a relazioni esplicitate attraverso riferimenti tra oggetti. E la stessa cosa sotto. La tra persona e studente, la chiave esterna che li lega è la chiave primaria dello studente, quindi il numero di matricola che è un numero intero ma io nella mia classe non metto il numero intero, bensì metto un riferimento a un oggetto studente, che ovviamente se essendo riferimenti oggetti possono essere anche null perché mi rappresentano il caso in cui magari non ho ancora caricato l'altro oggetto e quindi dovrò ancora caricarlo. Mentre invece se io avessi una cardinalità uno a molti, e non mi basta più questo singolo oggetto, ma posso usare una collection. Quindi in questo caso qui ho usato persona, studente al singolare perché per ogni studente c'è solo un oggetto persona che corrisponde per ogni persona c'è solo un oggetto studente che corrisponde. Invece su relazioni con cardinalità multipla eh, vogliamo usare dei nomi al plurale e ovviamente questi valori non saranno singoli riferimenti ma saranno collection di riferimenti. Quindi ad esempio un'ipotetica estensione del database di sopra, abbiamo uno studente, abbiamo la città, e tra studente e città c'è una relazione di residenza che è una relazione uno a molti, cioè uno studente risiede in una città e invece una città può essere di residenza per molti studenti. Questo a livello relazionale nei database siamo abituati a mapparlo mettendo la chiave esterna solo da un lato, dal lato 1, no? dal lato in cui vedo una relazione unitaria, perché dico ok, dato uno studente, dimmi qual è la sua città di residenza, nella tabella città vedete che non c'è nulla, che è la destinazione di una relazione, eh, non c'è nulla, per cui per sapere quali sono tutti gli studenti di una città non ho un campo specifico che torna indietro, ma non mi serve, perché in realtà mi, mi serve solamente andare di nuovo a confrontare la mia chiave primaria con la sua chiave esterna, quando voglio sapere tutti gli studenti da tra città. E allora, se passo in Java, da studente a città è facile, perché di nuovo relazione con cardinalità 1, un studente ha una città di residenza, e quindi avrò un attributo di tipo città, cioè del tipo della tabella destinazione, e col nome che mi rappresenta il tipo di relazione. Il nome di questo attributo, non lo chiamo solo città, ma in questo caso scatto città-residenza perché mi dà il nome della relazione, non il nome della tabella di destinazione. Al contrario, se io convertissi questa tabella in Java con le regole di sopra, non ci sarebbe più nulla e non ci sarebbe modo di tornare indietro. Se a me serve un modo per tornare indietro, me lo devo creare aggiungendo, qui ho messo genericamente collection, può essere un set, può essere una list, tecnicamente dovrebbe essere un set, perché le query... Il modello razionale eh, pensa degli elementi, delle linee non ordinate, no? quindi avrebbe più senso che definiscono come set che non come lista, però poi un set è un pochino più antipatico da iterare perché non ho l'indice per prendere il singolo elemento, quindi a volte usiamo una lista. Ma in generale è una qualunque collection, a seconda dell'operazione che ci devo fare, di riferimenti a oggetti studente col nome della relazione inversa, quindi studenti residenti. Allora, questa collection non è gratis. Se mi serve me la devo creare, quindi quando leggo un oggetto di tipo città, creo una collection di questo genere e poi questa cosa qua, qualcuno deve metterci degli elementi dentro. Quindi dovrò probabilmente fare una seconda query subito dopo per andare a popolare il contenuto di questa relazione. Per questo ho ripetuto più volte: se mi serve davvero, no? quindi eh, se ci serve, sappiamo come farlo. Nella classe che contiene il punto di partenza di una relazione la cui cardinalità di destinazione è n se ci serve avere esplicitamente questa informazione per avere insomma, a colpo d'occhio l'insieme degli elementi corrispondenti, aggiungo un attributo di tipo collection un list o un set sapendo che eh, ci sarà del lavoro extra per, eh, per memorizzare gli elementi giusti all'interno di questa lista mm? um, il caso più generale, che è quello della relazione N:M, che era quello del nostro esempio IELP, abbiamo un'idea di avere due classi che sono legate da una relazione. Ecco, questa idea qua è un'idea puramente concettuale quando facciamo un modello di entità-relazione, perché poi quando passiamo alla presentazione del modello logico, questa relazione viene, deve essere materializzata attraverso una tabella intermedia. Tabella fatta di chiavi esterne. Quindi la tabella che memorizza una relazione, quindi ad esempio un articolo, degli autori, quindi sono delle persone, e una relazione che dice chi ha scritto quale articolo. E quindi questa è chiaramente una relazione molti a molti, perché un articolo può avere molti autori e un autore può aver creato molti articoli. Questo lo realizzo attraverso una tabella intermedia che sicuramente contiene le due chiavi esterne, se cioè no non farebbe il suo mestiere. Quindi ogni entry di questa tabella che ho chiamato authorship eh, contiene due chiavi esterne che mi dice ok, è un authorship in cui quale articolo è stato scritto da quale creator. E poi ci sono pensieri diversi e soluzioni diverse per quanto riguarda la chiave primaria di questa tabella intermedia. C'è chi piace dire che la chiave primaria di questa tabella è l'unione delle chiavi esterne e quindi questa è una chiave esterna, questa è una chiave esterna, la chiave primaria è l'unione di queste due colonne. C'è invece chi piace dire, aggiungiamo un campo in più, farlocco, fasullo, un id puro che non ha nessun significato e diamo a lui il ruolo di fare la chiave primaria. In giro le trovate tutte e due. Quella più pulita da puristi è faccia la chiave primaria combinando le varie eh, chiavi esterne, che è quello che dal punto di vista insiemistico è più corretta logicamente. Ehm, è quello tra l'altro che mi garantisce di eh, non avere delle duplicazioni in questa relazione nm, cioè se io rendo la chiave primaria la copia di questi due non potrò scrivere due volte nel mio, nel mio, nella mia tabella che un certo autore ha scritto un certo articolo, se l'ho scritto una volta non lo posso più scrivere una seconda se invece aggiungo una chiave esterna e, e, e aggiuntiva estranea mi, da un lato mi semplifica un po' il lavoro perché è un campo chiave, prima, chiave primaria unico e non devo gestirmi chiave primarie multiple che sono un pochino più pesanti da gestire, tutte le volte che faccio una join devo farla su due campi eccetera eccetera D'altro però ho il modello un po' meno vincolato perché nulla mi vieterebbe di creare 2-3-4 articoli, 2-3-4 scusami, in relazione di authorship con lo stesso articolo, lo stesso creator ma i di farlocchi diversi. Quindi devo fare un pochino più attenzione. Dovrei avere un vincolo di unicità aggiuntivo su campi multipli che non tutti i database gestiscono bene. Però questa è la realtà, Insomma, ci troviamo dei database in cui la chiave primaria l'hanno definita così e quindi questo non serve. Ci troviamo dei database in cui c'è questo campo in più che di per sé lui non ha nessuna semantica. Poi ovviamente possiamo avere altri attributi che sono gli attributi della relazione. Allora, eh, questa tabella intermedia se non ha attributi potrebbe anche sparire per quanto ci riguarda. Perché nella traduzione in Java a me serve sapere, dato un articolo, quali sono i suoi autori. È come se avessi una relazione da uno a molti, anzi, oh, una relazione da article a molti creator. Allora la posso rappresentare con la regola di prima, una relazione a molti. E quindi una collection che da article mi dà l'elenco dei creators. Ovviamente anche dall'altro lato avrò una relazione che parte da un creator e ha molteplicità d'arrivo N e quindi la posso rappresentare con una collection dentro la classe che rappresenta creator degli articoli. Quindi quello che avevamo nel modello entità relazioni, cioè due entità e una relazione intermedia, molti a molti, a livello di database abbiamo dovuto aggiungere una tabella in più, ma a livello Java potremmo questa tabella in più non averne bisogno. Non abbiamo bisogno di una classe Java authorship in questo caso. A meno che... Questa classe authorship abbia degli altri attributi significativi. Nel, nel ehm, nostro esempio qua di Yelp noi potremmo dire che business può avere una relazione, una collection di users, dato un business, una collection di users che hanno commentato su quella business, oppure dato uno user una collection di businesses su cui ha commentato. Quindi mi basterebbero, no, per mappare questa relazione molti a molti, semplicemente una collection dentro la classe business e una collection dentro la classe users. Ma poi tutti questi altri attributi che ha la classe intermedia, dove li metto? I cosiddetti attributi della relazione, no? quelli che nel modello di entità relazione avevamo messo intorno al rombo di relazione. E se da qualche parte li devo mettere, e se li devo mettere da qualche parte mi serve una classe in più. Quindi in questo caso, quando la relazione molti a molti ha degli attributi aggiuntivi oltre le chiavi esterne che fanno da collegamento, sono obbligato a costruirmi un oggetto in più che memorizza essenzialmente questi, eh, questi dati. E quindi rompo la relazione molti a molti in due relazioni uno a molti, anche in Java, così come lo era in SQL. Nel nostro esempio di Yelp siamo obbligati a farlo perché queste informazioni qua ci sono importanti, ad esempio i vo voti che ha dato, quante stelle sono state date, in da, che data, eccetera, eccetera. Okay? Quindi quando ci sono, sono, siamo in presenza di relazioni dobbiamo sempre ragionare bene quali sono i campi che ci servono, perché noi possiamo decidere che magari questi attributi non ci, non ci interessano e allora la classe non la facciamo neppure. Una classe che abbia solo chiavi esterne non serve una classe che abbia chiavi esterne e anche attributi, invece sì. Adesso non vi ho ancora detto che, che esercizio voglio fare, quindi non abbiamo elementi per decidere. Nel caso più generale no, ci serve. Ok? Quindi in questo caso qua è più complesso rispetto a quello che vi ho raccontato qua nelle slide, perché in questa slide, non essendoci altri attributi, prendiamo la scorciatoia e bypassiamo completamente la classe intermedia. Nel nostro caso invece facciamo una classe in più, che sono i review, quindi, oltre a, a creare delle classi relative alle entity, in questo caso ho una relazione molti a molti con attributi e quindi deve avere la sua classettina. Che cosa conterrà questa classe review? Eh, conterrà innanzitutto le chiavi esterne, le chiavi esterne intese come oggetto. Quindi, mentre la tabella. Vabbè, contiene un review ID e mettiamoglielo, scusami, che è di tipo stringa, private string, review, review ID. Quindi questo è il caso in cui il progettista di queste tabelle ha scelto di avere un ID separato. Poi nella tabella abbiamo business ID e user ID che sono due chiavi esterne, vedete che sono di tipo stringa, ma io qui non mi faccio fregare dalla stringa perché riconosco una chiave esterna e quindi avrò un private non string, ma bensì business, business id, non lo chiamo più business id, attenzione, perché non è più una stringa, un id, è direttamente l'oggetto business, è così come private user user. Quindi poi scriverò data, posso scrivere poi in java, data una certa review, review.getbusiness, che mi dà l'oggetto business a cui questa review è relativa. Mi dà, se lo riempio bene ovviamente. E poi ho gli altri attributi, questi qua invece vanno eh, al traino, stars, private, double, stars, private, eh, dunque, date, una data di revisione, quindi un local date. Portiamo già a punto time, questo si chiama review date, scusate, non solamente date, quindi review, perché potrebbe essere data della revisione, data della visita, e poi degli altri campi che non so cosa voglia dire, ma private int bots funny, private int what's cos'è? Funny, useful e cool. Useful, what's cool. E poi un review text, private string, review text. E a questo punto bisogna poi popolare questa classe con tutti i metodi che gli servono. Lo facciamo, poi, lo facciamo fare a Eclipse poi con calma. E il tempo bisogna popolare, la classe user, insomma applichiamo queste regolette che sono soprattutto regole di, di buon ordine, no? in un certo senso. Una volta che abbiamo definito le classi dobbiamo pensare nel nostro, questa operazione che, che abbiamo fatto, nella slide viene chiamata ORM, Object Relational Mapping, cercare di creare un mapping tra il mondo oggetti e il mondo relazionale. Essendo mondi che ragionano in modo diverso no, non è sempre un mapping perfetto. Um, e quando pensiamo alle relazioni, come le relazioni che abbiamo appena inserito, no? come qua era l'abbiamo la, chiamata business o user, o nelle slide c'era l'esempio del città di residenza. La scelta, no? Il valore e rappresentare il riferimento. Quindi ad esempio noi avremmo potuto scegliere di rappresentare business id come stringa, quindi avremmo potuto scrivere private string business id. Quali sono i pro e i contro, visto che ovviamente non c'è nessuno che ci arresta se facciamo l'uno piuttosto che l'altro? Allora sicuramente rappresentare il valore è più immediato a tempo zero, cioè, quando leggo il dato dal database, quando leggo la riga, quello che mi arriva è una stringa. Quindi posso, eh, molto, in modo molto facilmente, no, avere quel valore. Diventa complicato poi lavorarci, perché tutte le volte ho quella stringa e per avere, diciamo così, il valore dall'altra parte della relazione dovrò ogni volta o scandirmi una collection se me li sono già letti tutti, oppure fare una query in più sul database, quindi chiamerò tante volte il metodo del DAO per andare a prendere il valore giusto. Quindi tendenzialmente facendo così fatico meno no? alla prima lettura iniziale del valore, ma poi fatico di più, nel senso che faccio più query durante l'esecuzione del programma. D'altra parte, quando eh, nell'altro caso, no? quello che abbiamo ipotizzato, di inserire un riferimento, il problema è che il riferimento deve essere fatto a un oggetto che esiste. Devo avere già un oggetto che rappresenta, in questo caso, la città di residenza, nel nostro caso, che rappresenta il business. Quindi questo vuol dire che, innanzitutto, devo aver già letto tutti i business prima. Per cui devo aver creato un oggetto per ciascuno di essi, nel momento, perché nel momento in cui leggo una review, devo avere l'oggetto a cui collegarlo. E se non ce l'ho, lo devo creare sul momento, se no a che cosa lo collego quell'attributo? Quindi o li leggo prima. Oppure magari mi devo fare una query più complicata con un join, con una query annidata che non solo mi tiri giù tutte le review ma per ciascuna review ti porti dietro anche tutti i dati della, eh, del business in modo da poter creare l'oggetto business e poi creare l'oggetto review che punta a questo oggetto business. Con un po' di complicazione in più perché quell'oggetto business può comparire migliaia di volte, ripetuto, perché è una relazione uno a molti. E, e quindi devo fare attenzione a non creare in Java tanti oggetti diversi ma in realtà copie dello stesso quindi crea, crea un pochino di complicazioni in più che eh, vedremo come gestire più avanti quando parleremo di eh, identity maps no? c'è una tecnica proprio per riuscire a, a gestire questi oggetti in più che arrivano dalle relazioni ed essere sicuro di riusare un oggetto che ho già e trovarlo facilmente se ce l'ho già piuttosto che non impazzire con le collection. No? Quindi per ora lo lasciamo come problema parzialmente aperto eh, e, e vedremo poi, diciamo così, un, anche lì un pattern che, che si chiama appunto eh, Identity Map eh, che fa uso appunto di mappe per gestire questo problema. Se vogliamo, questo, possiamo in realtà avere due, anche qua, due sottostrategie. Una è quella di dire, quando leggo una riga della relazione review, subito, immediatamente, devo collegare questo oggetto. E allora farò la query che mi serve, farò la ricerca che mi serve e collego l'oggetto. L'altra possibilità è quella di avere il cosiddetto lazy loading, non eager, cioè voglio caricare tutto subito ma lazy, sono pigro. Quindi per ora, sta attributo, lo metto a null. Mi salvo da qualche parte il business ID, quindi metto entrambi gli attributi, sia la stringa che la relazione. La stringa la popolo subito perché tanto ce l'ho, la relazione la lascio nulla, in fase di lettura del dato. Quando poi dovrò fare una get business, quindi quando mi servirà davvero, allora in quel momento vado a fare la query. Tanto il business ID ce l'ho, me lo sono salvato. Ah, Quindi ci possono essere queste tecniche in cui ho letto il business ID ma non ho ancora fatto il collegamento perché non mi è ancora servito. Il collegamento lo farò quando qualcuno richiederà il valore allora questa classe avrà un peggio di intelligenza in più. Il DAO essenzialmente dirà ok andiamo un po' a vedere se questo campo ce l'ho già bene, lo uso altrimenti eh, me lo vado a leggere. Questo complica un po' perché chiaramente dà a questo oggetto una responsabilità in più di sapere se è già stato completamente caricato oppure no e non lascia tutta la responsabilità al DAO. E questo appunto lazy loading di cui abbiamo parlato, ma non è, nessuna di queste cose purtroppo viene gratis, cioè sono tutte operazioni che richiedono codice eh, fatto bene. Ehm, il discorso dell'identità, come dicevamo, ne parliamo più avanti. Ok? Allora, questo è, se cioè, vogliamo, un po' sistematicamente diciamo un po' la revisione di quello che abbiamo visto. Adesso proviamo a farci qualcosa, e il secondo tema che volevo toccare oggi è quello delle prestazioni, cioè quanto tempo ci vuole a fare una query al database, soprattutto un database di questo genere. Perché ho scelto questo? È perché se andiamo a vedere la nostra tabella business, ha 11.000 righe, che non è tantissimo, ma non è anche pochissimo e la tabella reviews ha 200.000 righe, per quello che quando avete caricato il database ha frullato un pochino il PC per, per riuscire a leggere tutto. Questi ID sono particolarmente user-friendly, come vedete, e sono degli stringoni bruttissimi da leggere, da, da vedere, pazienza, ma per fortuna abbiamo i campi name anche da qualche parte, che è un pochino più leggibile, eccetera. Allora, possiamo proviamo a... a a fare una, una, un piccolo programmino di prova in cui leggo tutti i business e poi per ciascun business calcolo il numero di review che ha. Ok? Eh, beh, facciamo finta di non vedere che nella tabella business esiste già un campo review count. Okay? Ma poi magari non vogliamo il numero di review, vogliamo la media delle review, allora dobbiamo andare a prendere tutte le review collegate e fare la media del campo stars. Forse è un po' più furbo. Allora questo vuol dire che a livello di database dovrò creare una classe DAO con due metodi, no? Un primo metodo dammi tutti i business e un secondo metodo dato un business dammi la media dei voti della review di quel business. Non mi serve leggere tutte le 200.000 review per fare questo esercizio stupido. Ok? Allora proviamo a farlo, intanto la classe business ce l'abbiamo, ci creiamo un nostro package database, sì, ma non qui, qui dentro, ma fa new package.db, qua. Quest'altro lo possiamo mandare in pensione. E dentro il DB ci dovremmo mettere la nostra classica DB Connect, che vediamo se posso copiare da qualche parte. Eccola qua, copia e incolla. DB Connect la devo modificare un attimo perché il database non è più libretto ma si chiama Yelp, giusto? Yelp sì. E poi mi faccio il mio DAO, Yelp DAO, in cui metterò il campo, eh, i due metodi, saranno public list business read all Business. E poi, qua devo importare java.util.list e model.business. E poi posso avere invece un campo, un altro metodo che potesse essere semplicemente un double, average stars di un business. per fare esempio di prima leggo tutti i business e in ciascuno stampo il voto medio cioè il numero medio di stelle che ha ricevuto nelle, in tutte le review di quel, di quel business e qui siamo dentro il DAO e quindi lavoriamo col database read all business è la classica query che legge tutto quindi abbiamo la mia query che sarà un select asterisco from businesses e devo restituire un risultato che è di tipo list di business uguale uh, new array list di businesses e questo va importato apriamo la connessione chiedendola al nostra classe dbconnect punto get importiamo l'oggetto connection e poi facciamo la query quindi prepare statement uguale connection.prepare statement con l'SQL che abbiamo là. Questa ha bisogno di un try-catch e noi glielo facciamo e dopo andiamo a svolgere gli argomenti di questo, le righe di questo risultato, quindi eh, result set result uguale st.execute query senza passaggi del SQL perché l'abbiamo già inserito prima Lo importiamo e while result set.next fin qua tutto uguale adesso viene la parte pallosissima result.add new business eh, e poi con tutti i suoi 12 parametri. No? il costruttore di business ha eh, tanti argomenti e dobbiamo dargli in ordine. Business ID è il primo. Lo prendo da result.getstring è una stringa, il business ID business underscore ID. Chiaramente quello devo scrivere col nome della colonna del database. Poi il secondo campo dell'oggetto business è full address. Ok, result.getString. Andiamo a vedere nel database come si chiamava full address. Full underscore address. poi il terzo campo del costruttore active qualunque cosa voglia dire active quindi il result punto get string, active active era questa roba qua c'è scritto true e a volte false, magari se il locale è aperto o è stato chiuso, vorrà dire qualcosa del genere poi abbiamo categories che è un'altra stringa è noioso però bisogna fare attenzione perché se scambiamo due argomenti tra di loro poi nell'oggetto vanno a finire valori a caso no? eh, city che è un'altra stringa poi abbiamo eh, review count che è un intero Get, allora a questo punto chiamerò un getint di un campo che si chiama review, forse underscore count, forse si scrive così. Andiamo a controllare nel database come è scritto: review underscore count, sì. Poi, uh, business name, neighborhoods, allora, result.getString, business name con underscore, sì. Rest punto, get string, Make bore hood. Make bore hood. Ok. Poi due do double che sono latitude e longitude. Get no, non è get string, ma get double, scusate. Get double. Latitude. result.getDouble longitude e infine una stringa state e un double stars, dai, result.getString state result. Punto Bon, Eclipse ha smesso di mettere segni rossi, quindi vuol dire che è contento col numero di argomenti e il tipo di argomenti che gli abbiamo passato. Finito questo ciclo while, finalmente possiamo chiudere la connessione e restituire il risultato. Ricordiamoci sempre connect.close e return result altrimenti se c'è un'eccezione restituiamo un null perché mi dà ancora qualcosa di rosso lui ah sì perché è un altro metodo che non ho ancora implementato commentiamolo Allora vediamo se questo funziona per, per, per il momento, subito, test DAO, fatemi fare una classe test DAO in cui chiamiamo questo metodo e vediamo cosa salta fuori, quindi istanziamo uno Yelp DAO, new Yelp DAO e gli facciamo calcolare una lista di business, Uh, uguale DAO.Read all businesses importa list importa businesses system.out printline non li stampo tutti 11.000 no? stampiamo solamente il size Giusto per vedere che funzioni, ok? E quanto tempo ci mette, perché non abbiamo idea. Okay. Ovviamente non funziona. Bugi, necessary. Buginess. Allora, questo è l'errore. Table yelp.businesses doesn't exist perché si chiama business, la tabella maledizione a me stesso quindi nel DAO è così no such column neighborhood l'avrò scritto sbagliato neighborhood neighborhoods plurale Ok? Ok, corretti questi due errori, pensavo ce ne fossero di più. Abbiamo questi 11.000 record eh, nella lista di businesses. Ok, adesso cosa possiamo fare? Per ciascun business calcoliamo la media delle stelle, abbiamo detto. Ok? Allora il metodo per calcolare il metodo delle stelle ce l'abbiamo nel DAO e significa fare una piccola query uh, dunque abbiamo, possiamo dire uh, select average di dunque la tabella reviews si chiama stars from reviews where uh, la colonna business id è uguale a un certo business id che ti dico io no? quindi prendiamo un qualunque business id che abbia un review count un po' alto, ad esempio questo, questo id qua, faccio coppia e lo, lo incollo nella query di esempio e mi dice che questo, la media delle stelle di questo signore è 3,72. Data da, magari possiamo anche metterci il numero di di eh, revisione poi ovviamente per poter gestire una query di questo genere comodamente no, nel, nostro, ehm, nel nostro codice java queste colonne conviene rinominarle non average stars ma chiamiamo pure as average stars diamo un nome e count lo chiamiamo as number ad esempio Così poi quando abbiamo i metodi getDouble get o getInt, usiamo questi nomi qua e non dobbiamo scrivere il nome della colonna là, nativo. Quindi questa è la query che vogliamo fare. E notiamo che questa query ha un tempo di esecuzione evanescente. No? Vabbè, la prima volta ci ha messo 30 millisecondi, poi in realtà la stiamo rifacendo più volte uguale, quindi il database non è scemo, si accorge che è uguale, si è ricordato il risultato da prima. No? Però tendenzialmente la durata di questa query sono qualche millisecondo. Facciamo il metodo DAO che implementi questa, quindi copio e incollo, tolgo i commenti e incollo uh, string SQL uguale, non 32, devo avere 32 non lo so, devo fare copia, incolla. Quindi ho fatto copia e incolla da ID, metto a posto gli spazi, ricordiamoci sempre quando dobbiamo poi ripulire la stringa di lasciarlo gli spazi a fine linea, altrimenti quando concateno creo un errore di sintassi e ovviamente al posto di questo id ci mette il punto interrogativo. e una volta definita questa farò la query al database, quindi ho tutta l'altra fila JDBC, connection con uguale dbconnect getconnection, poi preparo lo statement, uguale statement e ti passo questa stringa SQL. Non è statement, ma pre, scusate, è prepare statement. Questo va messo dentro un try catch. Eseguiamo questo... Ah no, prima di eseguire lo statement è parametrico, quindi devo prima dare un valore a questo parametro. Ne ho uno solo. Set. Allora, questo parametro che cos'è? È il business ID, che è una stringa che ricavo chiaramente dall'oggetto business che mi hai passato. Io questo metodo preferisco... Di questo oggetto business che mi hai passato in realtà mi interessa solamente l'ID. Però per comodità mi faccio passare l'oggetto e non la stringa, no? sempre per la solita regola che noi preferiamo avere, passarci oggetti e non dati sparsi in giro. Quindi dobbiamo fare un set string, del primo parametro, del primo punto interrogativo e rimpiazzarlo con business.get che è qua quindi dall'oggetto business che mi è mai passato estraggo l'id, l'id lo uso per fare la query, la query mi darà il numero di stelle e il numero di stelle sarà la prima riga del risultato e quindi avrò double stars uguale no, devo, scusate, devo fare la query adesso result set uguale statement.executequery e una volta che ho il result set mi posiziono sulla prima riga rest.first, non ho bisogno del ciclo while per iterare perché essendo una query tipo aggregato mi dà una riga sola, quindi mi posiziono sulla prima riga e chiedo il valore della colonna che si chiama avg stars, faccio copia e incolla così smetto di sbagliare a ricopiare dei dati e poi posso restituirla. altrimenti qui null no, non lo posso ritornare perché sono in un double ritorniamo a zero tanto non dovrebbero capitare questi errori ok torniamo nel nostro main e a questo punto per ogni business che abbiamo letto calcoliamo il numero di stelle ci facciamo calcolare dal DAO il numero di stelle for business B in, eh, cioè, due punti businesses, double stars uguale DAO. Punto, stars DB. Adesso cosa farmi di questo stars? Non lo so ancora posso metterlo in una lista se vogliamo all stars lo chiamiamo uh, uguale new array list e quindi una volta che ho questo perché array list non mi piace perché non l'ho fatto prima non l'ho mai importato e quindi farò all stars add di stars. Allora, vediamo se questo funziona e poi ci facciamo alcune domande a cui dovremo poi dare una risposta. Ok, qui c'è qualche errore ovviamente, ah ecco, questo mi piace. Errore di connessione al database. C'è un attimo, aspetta. L'errore di connessione al database è un errore che mi dà la DB Connect. Ma la DB Connect funzionava. L'abbiamo usata prima. L'errore vero, se lo vado a vedere, è qui. Cosa ho sbagliato? L'ho fatto apposta. Questa volta l'ho fatto apposta, giuro. Non ho fatto la connection.close. Non ho fatto la connection.close nel mio metodo che calcola le stelle. Dov'è il DAO? No, ho semplicemente, ah, return stars e non ho chiuso la, conne la connessione. Questo fa sì che, visto che questa, questo metodo lo sto chiamando 11.000 volte, il database a un certo punto si è stufato di avere connessioni aperte e mai più chiuse, alla, non so dopo quante, se vogliamo possiamo contarcele, no? vedere quanto, quando si è suffato e a un certo punto mi ha detto basta connessioni aperte. Quindi eh, fate attenzione, per una piccola dimenticanza, poi ve ne accorgete, che vi dà un errore in una parte del programma che magari non c'entra niente perché eh, avete esaurito le connessioni prima e poi cercate di aprirne dopo. Questo lo possiamo chiudere e possiamo fare riavviare il programma. che, eh, vabbè, non sta stampando niente, però sta girando. Ha finito. Allora, facciamo una cosa molto grezza. Uno, due, tre, quattro, e là. E mi ha dato un errore. Questa volta però l'errore... Stanno capitando cose strane, la prima cosa strana che sta capitando è che questo programma è più lento di quanto ci aspettassimo, nel senso che prima abbiamo visto che la query che stiamo facendo occupa qualche millisecondo, un millisecondo, frazioni, ne sto facendo 11.000 quindi mi aspetterei che in un secondo, due, il programma terminasse, ci sembra più lento del dovuto. Secondo, si pianta con un errore stranissimo. Tra l'altro su Windows e su Mac questo errore compare in modo diverso, in tempi diversi. E' è il sistema operativo che mi sta dicendo eh, ad essere l'ordine news, non riesco a aprire un ulteriore socket, quindi diciamo così, la connessione di basso livello col, col server. Ma perché non riesci? Allora, il problema, che chiaramente vedremo mercoledì prossimo qual è e qual è la soluzione, è che noi stiamo aprendo e chiudendo in rapidissima successione migliaia di connessioni. E questo ha due penalità. Una, di tempo. Aprire e chiudere una connessione porta via più tempo che non eseguire la query. E due, di carico sul sistema operativo sottostante che non ce la fa abbastanza rapidamente a riusare le strutture dati socket del sistema operativo stesso. Allora, mercoledì vedremo il connection pooling che è la soluzione a entrambi questi problemi.